Però non facciamo la tragedia, adesso sta diventando un'aspettativa incredibile. Chissà cosa dirà questo che adesso... Vabbè, no, devo, sì. E in realtà, appunto, ho preso un libro in biblioteca in una maniera molto semplice. Vedete, c'è anche l'ex libris qua. E, e a un certo punto, qualche mese fa, ho sentito che è venuto a mancare questo poeta, che era uno che... Come dire ho sentito il nome ma che in realtà non conoscevo per cui ho detto ma chissà cosa fa e mi è piaciuto tantissimo e ho fatto esattamente come, come diceva Candelaria cioè l'ho letto e l'ho mandato, ho mandato un messaggio vocale sentite questa cosa e questa cosa un po' ha circolato e tra l'altro mi sembra molto anche adatta a questo contesto di, di, di immersione nella, nella natura. L'autore si chiama Giuliano Scabia. E il libro si chiama Il poeta albero. È un libro, adesso la parte che vi leggo io, giusto appunto no, perché è il prologo. Ma in realtà il libro all'interno è illustrato. E molte delle poesie sono, eh, sono eh, come dire, accompagnate da illustrazioni. Naturalmente poi c'è una trascrizione a stampa perché è illegibile questo. E, Zanzara, è natura è natura anche lei. Sì, il fatto di. In realtà, Candelari aveva detto: aveva mandato in giro, portatevi l'autan. Me lo sono dimenticato. Va bene, va bene, tanto. Non è naturale, ma. Ma aiuta, sì, infatti. Allora, dice così: camminando. Camminando, si sentono i piedi della poesia: uno, due, tre. 1, 2, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Ballando si sentono ancora meglio. Quando il camminante incontra altri camminanti nei sentieri dentro i boschi, dentro le città o dentro il corpo, li ascolta nel suono dei piedi per sentire la poesia. Solo dal suono dei piedi si riconosce la poesia. I poeti camminanti vanno in giro. Per ascoltare il suono dei piedi o stanno fermi come alberi camminano anche perché vogliosi di suonare i piedi della poesia ci sono poeti camminanti che vanno in giro cercando di non farsi vedere per meglio sentire le bestie camminanti sentono subito i poeti camminanti come ad esempio una volta orfeo le bestie camminanti non sono il pubblico della poesia ma la poesia. I piedi della poesia in origine erano bestie, piante, insetti, rumori del cielo e della terra, poi nomi. Gli occhi, attraverso cui l'amore dice la poesia, servono per guardare gli alberi e le bestie che formano l'anima. Le bestie dell'anima sono la poesia. Nel bosco dell'anima, gli animali che sono parti dell'anima cantano da soli o insieme, si fanno festa o si rattristano. Quello è il paesaggio della poesia. È da lui che la poesia viene su. La poesia che viene da fuori fa da nutrimento al bosco dell'anima e alle sue bestie. Prima di tutto viene l'accorgersi e stare a disposizione del linguaggio aspettando che le signorine muse si mettano a ballare, facciano sentire i piedi, proprio come i calciatori e l'arbitro alla folla, o i cavalli delle corse, o i pim pum pam pom dei concerti notturni che quando però così tanti decibel assordiscono le muse e le spaventano. Lei, la poesia, è il bambino che vede per la prima volta e cerca di scolpire nel, nel suono l'immagine delle cose che sente e vede, disegnandole con la voce. Questa è la sua magia, è la poesia. Le parole così neonate sono animali sonori che lui mette in vita. Con i nomi così soffiati lui anima il mondo. Stando fermi invece si è alberi e si sente il battere della terra. Sia il rumore dei passi camminanti, sia i terremoti o bombe, o motociclette, o i piedi della signora morte. Poi c'è il vento, che fa suonare i rami e le foglie. Vengono gli insetti e gli uccelli, mentre l'albero cresce. Anche l'albero è un poeta, camminante, in senso verticale.